Allora, affrontiamo, affrontiamo un tema importante eh, di quello, per quelli nuovi, tutto quello che abbiamo fatto in mattinata sta, sta lì, quindi se lo volete poi vedere lo potete vedere, non riprendiamo niente. Eh, affrontiamo un tema molto importante, abbiamo visto i fondamentali e un fondamentale, che è il fondamentale del, del tiro con l'arco, che è la mira. o comunque sapere dove indirizzare la freccia e con che strategia utilizzare per indirizzare tutte le frecce che tiriamo sempre allo stesso punto. Perché poi la mira è quella, no? La mira è, indipendentemente da come la vogliamo chiamare, collimata istintiva, cerebrale, eh, podale, manuale, automatica, eh, subconscia, inconscia, non è importante la mira esiste perché eh, è quella strategia che ci serve a indirizzare la freccia dove ripetutamente oltre a tutti gli altri fondamentali no? che sono che, eh, che danno poi la sequenza di tiro e l'abbiamo visto in questa mattina quindi per ottenere questo per l'arco nudo dobbiamo innescare una strategia dobbiamo innescare la strategia migliore che ci consenta di, essere, di fare centro ripetutamente siccome l'arco nudo eh, abbiamo visto che la mira la dobbiamo inserire tra l'ancoraggio e a velascio il, il punto migliore per inserire la mira è dopo l'ancoraggio proprio per una serie di fattori psicologici perché il fatto di mirare prima del previsto o comunque in una posizione della nostra sequenza di tiro prima dell'ancoraggio può portare oltre a dispersione dal punto di vista fisico anche dal, eh, dispersione dal punto di vista psicologico e anche alterazioni dal punto di vista psicologico come l'anticipare il tiro eh, mentalmente quindi rilasciare anticipatamente o non rilasciare affatto. Quindi noi dobbiamo inserire questo fondamentale che è la mira dopo l'ancoraggio. Quindi una volta arrivata l'ancoraggio noi possiamo mirare. E non ho ancora detto cosa fisicamente facciamo nella mira, abbiamo detto che la mira non è altro che una strategia, mira qualunque essa sia, una strategia, nella quale la quale ci serve a indirizzare la freccia al centro ripetutamente in prima approssimazione cioè la prima cosa che ci viene in mente anche perché è una cosa un immaginario collettivo no? che è quella di collimare cioè di collimare questo punto tenerlo fermo sul centro del bersaglio e poi effettuare eh, il rilascio peccato che non sia la strategia migliore, non è assolutamente la strategia migliore, non solo non è la strategia migliore ma è una strategia distruttiva, cioè una strategia che porta gradatamente a peggiorare il nostro tiro, quindi la collimazione vera e propria come la intendiamo nell'immaginario, cioè tener fermo qualcosa in quel punto e poi schiacciare il grilletto, rilassare o fare questa attività, di indirizzamento non va bene, non è una strategia corretta. Per convincervi, per convincervi vi faccio un piccolo esempio. Il compound, il compound non si può permettere di usare una strategia di collimazione, non può permettersi di collimare il puntino negli. Se neanche per il compound, e io adesso ve lo dimostro, figuriamoci per Marcom nudo. se è vero come vero, e parliamo di compound, se è vero come vero che la strategia di tiro migliore del compound è quella del surprise release e della bectation, è vero o Cos'è il surprise release? Il rilascio a sorpresa, è vero? Tutti i compound migliori al mondo utilizzano un rilascio nel quale io non so quando partirà. Perché è un rilascio a rotazione, ruoto, ruoto, ruoto, ruoto e a un certo punto la freccia partirà. Siamo d'accordo su questo punto? Si chiama surprise release. L Avete già sentito questo nome, no? la traduzione e rilascia a sorpresa, quindi è letteralmente quello che succede. Io, che sia rotazione, che sia di incremento che sia quello che vogliamo, se è ovviamente attivato dalla big tension, quindi attivato come abbiamo visto dal, dai muscoli dorsali e non dal braccio ovviamente, ma questo per una questione tecnica, no? Siamo più allineati. Quindi se si chiama surprise release, vuol dire che il rilascio è la sorpresa. E se è la sorpresa, non so quando partirà la freccia. Allora, se è vero come è vero che nessun compound al mondo è in grado di tenere fermo il pallino nel 10, parliamo di 18 metri per semplicità, È 2 cm nel 10, Ok? è un affarino grosso così. Nessun compound al mondo, nessuno al mondo, è in grado di tenere il ping di mira all'interno del 10. Entra, esce, entra, esce, sopra, sotto, entra, esce, entra, esce, e a un certo punto la freccia parte. Comunque. Non siamo d'accordo su questo? Se si muove, sì, ma cercando di farlo muovere nel limite... Nel in quei 2 limite... mm scordatelo, no, te quante volte hai tirato quel compondo? Oh, Poca. Eh. Tirato, provare per non, sta nel, non sta nel punto non sta, nel, non sta in, quello, in questo affarino a 18 metri non ci sta fisso entra e esce auto, Esatto, entra e esce entra, esce entra esce e la freccia partirà a mia insaputa allora voi mi dovete spiegare come è possibile che non so quando partirà la freccia non so dove sarà il pin ma faccio 10. Qualcuno mi sa, c'è una motivazione fisica? Non è che adesso vi dico che è esoterico, c'è una motivazione. Sapete rispondere perché. Succede così, no, dobbiamo essere eh, all'unanimità certi su questo punto. Succede così il compound, mi dispiace che non c'è sarete Succede così il compound? C'è una spiegazione No, è... adesso ve la dico io, eh. non, non faccio so, io. No, dimmi solo se è sì, questo se che succede, sì. sì, poi per carità, ci sono anche quelli che quando vedono il PIN del 10 spolliciano o, o piantano giù l'indice, però, però eh, eh, non ci prendono. Ok, Alberto ah, okay. eh, Simonelli. Sì, si Alberto Simonelli parla di voi, vedi come tira ehm, quindi c'è una strategia dietro c'è qualcosa di strategico dietro. Allora intanto chi è più bravo di me ci ha pensato a questo, a cosa, a cosa succede? Come mai? Pur non sapendo dov'è il P, perché non lo so dove pur non sapendo quando parte la freccia, alla fine qualcosa succede. E la freccia va proprio nel 10, uno dopo l'altro, eh, quelli bravi, uno dopo l'altro. Niente di esoterico, niente di trascendentale è che il nostro corpo il nostro cervello è in grado di mettere a zero due cerchi concentrici in un milionesimo di secondo. quindi un tempo brevissimo quindi è in grado di mettere a zero perfettamente a zero due cerchi concentrici il nostro subconscio quindi noi se riusciamo a lasciare a, a, a tegare una mia subconscia a lasciarla cadere il nostro cervello è in grado di collimare subconsciamente, perfettamente, due cerchi concentrici cioè e un milionesimo. E visto e considerato che una volta che lo sgancio parte ci mette un centesimo di secondo circa ad attivarsi, un trecentesimo, quanti trecentesimi, quattrocentesimi di secondo ci stanno in un milionesimo? Un'enormità. Più di 40.000. Quindi la mia attività di mettere a zero, quindi questa piccola variazione muscolare che mi permette di collimare istantaneamente, è notevolmente facilitata dall'avere tutto il tempo necessario per correggere in modo perfetto il PIN al momento giusto in modo inconscio e questo succede questa è la, la fisica che sta dietro a questa strategia di mira e quindi si è molto molto molto più precisi se lasciamo al, al livello subconscio l'ultima correzione di mira e non la dobbiamo fare in modo Ecco perché, adesso parleremo dell'arco nudo, ecco perché anche nell'arco nudo dobbiamo attivare una strategia simile. Se o parlate ora o mai più. Ok? Perché questo è quello che succede, non è, è in sindacale. questo non è sindacabile, perché succede così quindi i tiratori che riescono ad adottare questa strategia i tiratori con compound che riescono ad adottare questa strategia che per l'appunto si chiama surprise release attivata dalla vettenzione vuol dire che nonostante che il pallino non si riesca a tenere fermo io riesco a fare 100 certo, grazie, grazie a questa attività neuromuscolare istantanea che mi permette di collimare istantaneamente proprio mentre sto rilasciando se lo faccio però in modo subconscio Ok, infatti, gente molto più importante di me ha detto che la mira deve accadere, non la posso manipolare, la mira deve accadere. Allora è una strategia corretta, è una strategia vincente. Molto tempo fa, molto tempo parlo, Howard Hill, che forse tutti conoscono, Howard Hill, capostipite, dei, del tiro non muovo Beh, non disse una, quello che dico adesso, disse una. distogliere lo sguardo dal punto dove colpire e posarlo sulla punta della freccia è il peggior errore che un arciere possa Di distogliere lo sguardo dal punto di mira e posarlo sulla punta di freccia è il peggior errore che un arciere possa compiere. 1950 Howard dice The Hard Way, il libro che ha scritto, a pagina 66, tanto perché non mi sono inventato. Ma non ci fermiamo qua. Kisley, lo conosciamo, Kisigli? è proprio più, più recente. Chisigli cosa dice? La mira deve essere affrontata senza ansia, senza essere trattata come un altro punto deve essere trattata come un altro punto della sequenza di tiro e non come un punto focale del tiro deve essere trattata come un punto della sequenza non come un punto focale cioè io non devo consciamente, non è una strategia corretta essere consci da me arco olimpico al pin del mirino deve essere concesso di fluttuare in modo fluido Ovviamente la mira va presa, ma questo va fatto con il subconscio e non con il conscio. Quando ad arcieri di Elite viene chiesto come miri, la risposta invariabilmente è non lo so, accade. Total arcieri di Fisiglip, pagina 59 e 60. Ok? Quindi non... Non c'è nessunissima ragione al mondo, non perché lo dice Berti, per non accettare che la strategia corretta di mira deve essere una strategia di mira sul coach. Perché ho fatto tutto questo preambolo? Perché vi devo convincere prima di tutto, non posso dirvi cosa dovete fare, questa è una fase molto importante per quanto riguarda la strategia di tiro al nudo, ma doveste essere convinti voi per primi, perché se non siete convinti voi per primi non indescherete mai una strategia istruttiva di qualità, o di questa qualità. Non è che io intendo dire che dovete fare così o morte, per la carità però vi metto al corrente che la strategia più corretta per quanto riguarda la mira è questa fino a prova contraria eh? c'è anche chi dice che Newton ha torto può anche darsi che poi alla fine tra qualche anno tutto sia opinabile Cosa succede all'arco nudo? Alzi la mano così lo guardo negli occhi chi non ha mai tirato arco nudo, perché io purtroppo quando faccio i corsi a nudi alla fine mi trovo gente che non ha mai tirato arco nudo. Uno ha mai tirato, uno ha mai provato, non ha mai tirato. Non ha mai provato, non ha mai, mai, mai tirato. Allora. O no, comunque non tira normalmente alco nudo, non conosce bene la, le strategie. nelle fasi nelle fasi. Allora cosa dobbiamo fare? Perché poi alla fine benissimo, Posizionamento, abbiamo visto mille volte, no? Cioè, abbiamo visto tutto stamattina un po' la tecnica di tiro, l'abbiamo visto in fondamentale. Alla fine posizionamento, eh, contatto con l'attretto, string, alto su senza alzare le spalle, eh, alto raggio, ecco adesso comincio a mirare. Ma effettivamente qual è la mia strategia? oltre a, tutto, a quella molto più fine, che vi consiglio di andarvela a rivedere, a rivedere, a rivedere, che è quella psichica, no? e oggi abbiamo parlato però, di una cosa molto importante, che è la sequenza di tiro cerebrale, non solo la sequenza di tiro fisico, quindi non solo i fondamentali eh, fisici, ma anche quello che scaturisce i contenuti psichici, speak, psichici dall'ancoraggio al rilascio. All'interno di tutta questa fase dobbiamo pure metterci la mira. Pensate, pensate per un attimo, se noi all'interno di tutto quello che abbiamo detto, che avete tutti detto che è importante ed è basilare, cioè, siete stati con me per quello che ho detto, quindi quei contenuti psichici che ho messo dall'ancoraggio rilascio, dov dov dovessimo mettere una collimazione, dovessimo fare attenzione a dove la punta in, base, in modo conscio, a dove la punta in relazione al bersaglio del colpire? Saremmo rovinati, saremmo, non saremmo in grado di mettere in atto quella strategia mentale dall'ancoraggio rilascio. Siete convinti di questo. Come è possibile mettere in atto quella strategia? se io consciamente penso alla collimazione impossibile e vi assicuro che è per questo che non si fa di punti perché in quel momento lì io perdo ogni possibilità di essere ripetibile perché io la ripetibilità ce l'ho solo se sono inconscio non voglio ritornare sul paragone dell'automobile ma se io tutte le volte guardo dove sono i piedi o guardo cerco di guardare dove le ruote vanno a finire vado a finire in un fosso immediatamente e non riuscirò mai a guidare in modo fluido io devo essere fluido. e la mira non può essere inconscia è distruttiva allora qual è, qual è la miglior strategia di approccio Allora, intanto, intanto, abbiamo detto che utilizzo la punta della freccia. perché In qualche modo io devo avere dei riferimenti, non c'è dubbio. Non stiamo parlando di tira a capocchia, perché nessun tiro al mondo può essere fatto senza, senza sapere niente. perché Perlomeno, già guardando il bersaglio, già sto mirando anche se non ho nessun riferimento. Abbiamo detto che avere dei riferimenti fisici è importante sì, è facilitativo, ma non bisogna averli in modo consuo. Allora, cosa, come dobbiamo allenarci? Cosa dobbiamo fare effettivamente? Benissimo, siamo in ancoraggio. Posizioneremo la punta della freccia in un punto ben preciso. Io, io lo faccio in pretrazione. Perché lo faccio in pretrazione? Ma in, anche non nel centro, no? Non c'è nessun bisogno di posizionare già da subito la punta del centro. Anzi, è meglio di no. Anche se io la posiziono nel centro. E vi spiego il perché. Molto spesso, apriamo una parentesi, molto spesso vedo o vedo, perché l'allievo è fine mentitore, ammette che mantiene la punta della freccia nel centro e va in ancoraggio cercando di mantenere la punta nel centro strategia completamente sballata strategia completamente sballata è già spallata nell'olimpica e nel compagno figuriamoci un po' della Roma. perché invece io metto la punta in pretrazione definiti i controlli metto la punta nel centro metto la punta nel centro perché mi serve un riferimento specifico per mantenere la testa, da quel momento in poi la testa deve stare, abbiamo detto che l'occhio, la testa, l'occhio è la nostra seconda diotra, è il nostro secondo punto di mira, no? sappiamo che da due punti passano, passano un'unica retta, da un punto solo passano infinite, quindi ho bisogno che ci sia quest'unica retta identica a tutte le volte per ottenere questa condizione io devo far sì che tutte le volte la testa sia nella stessa posizione posso controllare la proiezione della corda sull'arco posso anche non controllarla se io dopo un po' la mia tecnica mi permette di avere una postura corretta e stare in questa posizione io guardo solo la punta dov'è boh, e poi vado in ancoraggio mi disinteresso completamente di dove va la punta della freccia perché entro in quella condizione di contenuti che abbiamo visto questa mattina cioè ho tutte queste percezioni questi pensieri e arrivo all'ancoraggio arrivando all'ancoraggio cosa succede? che ho questa famosa immissione eh, di contenuti no? l'espansione virtuale il pensiero del follow true e tutte quelle cose che abbiamo visto nel mentre io la mia visione primaria focalizzazione è sul centro del bersaglio quindi a fuoco il centro del bersaglio durante questa attività psichica perché sono allineato ammesso che tutto è funzionato bene che sono in allineamento sul piano verticale eccetera, eccetera eccetera in questa posizione espansione movimento dei muscoli dorsali trasferimento in questa la mira accade metodologicamente l'ho allenato a farlo. non è che accade perché magicamente ho deciso che ci sia una magia mi sono allenato al fatto che mentre io faccio quella famosa espansione e quei famosi pensieri e guardo perfettamente il centro del bersaglio la punta si posiziona sempre in un certo punto quale punto? a me piace che sia a lato, a lato del giallo c'è chi gli piace che sia sopra il giallo c'è chi gli piace che sia sotto il giallo non mi ha ne nessunissimo importante sia dove sia perché io non tanto non la guardo la percepisco ecco perché è una mira istintiva qua la chiamo scherzosamente mira istintiva facilitata perché non è una collimazione vera e propria ma è una percezione della punta della freccia in relazione al bersaglio ecco perché la mira accade perché la, la, il punto di mira la punta della freccia si posizionerà automaticamente non siamo noi sarà il nostro subconscio che fa sì che che muoverà il braccio, che muoverà il gomito in modo tale che la punta si posizioni. Mentre immetto questi contenuti, io mi accorgerò che veramente, come per magia, come per magia la punta della freccia si è posizionata in quel punto che in modo secondario, in visione secondaria, riesco a vedere. Sono sempre col centro sul punto focalizzato sul centro da colpire la freccia parte e la freccia colpisce il bersaglio vi dirò di più vi accorgerete se diventerete non dico bravi ma se percorrerete questa strada che a mio modesto parere e non solo mio è una strategia vincente vi accorgerete che una volta dopo il follow through che vi analizzerete il tiro perché questo bisogna fare vi accorgerete che forse la punta della freccia era diversa dalla volta precedente cioè voi alle volte potreste fare 3 10 ma con 3 diverse posizioni della punta perché accade questo? perché accade perché il nostro subconscio è in grado di effettuare una variazione posturale minima in base al, al centro da colpire quindi se io sono minimamente spostato una volta che parte la freccia la freccia si è posizionata automaticamente in modo tale che il centro venga colpito punto delicato psicologicamente è un punto delicatissimo ah, Ma, ma proprio... andare invece a fare troppo dove si non lo deve fare e questo Beh, si costruisce non lo deve fare e questo si costruisce non è che io ma ah, io ho provato a fare come dici te però se non guardo la punta la freccia non so dove vada va benissimo certo ma te non è che devi provare devi costruire questo tiro questa è una strategia che io reputo una strategia estremamente vincente, ma vi ho spiegato perché, perché penso che nel compound funziona. Una strategia estremamente vincente, ma va costruita, non è facile. Forse è facile, forse è facile, è molto più facile essere meno avere un atteggiamento più terra-terra, meno psicofisica oggi Metto la punta là, cerco di tenerla ferma là, cerco di tenerla ferma là la e lascio. Ma chissà perché, chissà perché, chissà perché le frecce non vanno tutte uguali. Allora forse alla fine, alla fine, compro un'arco nuovo. Cambia le frecce. Cambia le frecce. E invece purtroppo non è così, non è così alla fine quello che paga effettivamente è l'organizzazione del tiro e la strategia che io innesco questo è il vero salto di qualità questo è l'unico vero salto di qualità ma sono questi passaggi per costruire questo tipo di modo questa vera cosa si fa l'abbiamo visto eh, nel nel tiro alla paglia abbiamo visto prima gli allenamenti del tiro alla paglia intanto e poi io consiglio mentali è certo ma consiglio ad esempio di eh, non utilizzare eh, nell'allenamento eh, bersagli ma ad esempio se voi provate a prendere un disco da 40 cm un disco da 40 cm Okay. Di cartone, lo ritagliate e poi con un pennarello fate un, un puntino nero al centro. Un puntino nero al centro e poi provate a, a tirare. Vedete che rosata, che rosata fate? Io sono sicuro che fate una rosata notevolmente più stretta, non guardando assolutamente il punto della freccia, ma guardando solo quel P e vedendo solo in visione secondaria la punta della freccia. E questo è propedeutico ovviamente per chi non ha mai avuto questo approccio strategico. Uno si chiede, ma mamma mia però eh, nel, nei pidocchi, nell'untery field, nei 50 metri dell'unteryfield, io non me la sento di non vedere dov'è la punta della freccia. Ho paura che la punta della freccia non è vero credetemi, non è assolutamente vero, eh, non sottovalutatevi, come sapete guidare la macchina senza pensare a niente, è, è un'azione, vi assicuro, complicatissima, guidare un'auto, eppure la sapete guidare senza Bene, alle volte avete fatto 100 metri e manco sapete che... cosa avete fatto in quei 100 metri. No. Eh.